tutto accadde nel 1989. Un gruppo di cultisti, membri di una setta chiamata La Volta dei Mille Soli, evocò sul nostro mondo una creatura oscura. Questo essere, chiamato il re in giallo, o Astur, portò con sé la sua dimensione, l'incubo. Nel 2176, L'incubo ha cominciato a distruggere sia la dimensione della realtà che quella del sogno. Oggi, quasi tutta l'umanità e quasi tutto il mondo sono corrotti dall'incubo. Oggi, dopo tantissimi anni dall'inizio di tutto, possiamo dire che quelli che venivano aditati come complottisti avevano ragione. Gli umani che si sono salvati Ora nascosti come ratti impauriti sottoterra, per sopravvivere hanno inventato un modo per schermarsi da questo incubo. Maghi bianchi, come me, alleati con tecnici esperti, hanno scoperto come riuscire a interagire con l'incubo. E da ciò sono state create delle figure speciali, conosciute come Dream Runner dei veri eroi. Ora siamo la resistenza all'incubo, ma le nostre forze sono troppo poche. Ci nascondiamo come animali impauriti e il tempo a nostra disposizione Il tempo a nostra disposizione sta per scadere prima che il mondo venga divorato.